Ciao a tutti, sono Laura Antichi vi voglio presentare Anchor per creare podcast facilmente Anchor è un'applicazione messa a disposizione da Spotify per realizzare podcast è disponibile per PC e, eh, e come app per Android e eh, iOS vi Consiglio di andare nella casella di ricerca di uh, Google di scrivere Anchor. Il primo risultato che trovate è quello eh, giusto. Anchor. Questo è il sito dovreste uh, poi uh, registrarvi con uh, Get Started vi chiederà anche di dare un nome al vostro podcast ma dopo vediamo oppure fate il sign in io farò il sign in volevo farvi vedere che in fondo a questa finestra di presentazione potete uh, trovare le, la possibilità di collegarvi all'app Store per scaricarlo per iOS e, e, e per scaricarlo per Android da Google Play. Ora andiamo in, vado in sign in perché sono già registrata e uh, uh, faccio il uh, login. Mi riporta quindi alla, alla dashboard, come vedete, ho eh, oh, gli episodi, l'altra voce è quella degli episodi che ho pubblicato, che sono qui, dalla dashboard, vado di nuovo in dashboard, poi faccio in setting, beh, mi, eh, fa andare, posso andare in eh, update setting, e in update setting a voi vi chiederà di farlo io l'ho già fatto di mettere il nome, il podcast name ho messo come nome il mio nome perché è un podcast personale il, voi metterete il nome che meglio eh, conviene eh, ad esempio potrebbe essere un eh, podcast eh, dell'istituto, podcast della classe tal dei tale eccetera. Date una descrizione al vostro eh, podcast e poi andate eh, a update uh, cover art e quindi a mettere l'immagine. Ho messo l'immagine di me e dal vostro mh, PC. Mettete un'immagine che rappresenti proprio il vostro podcast. Date un uh, scegliete un podcast category. Io ho scelto istruzione dalla casella uh, dal menu a discesa e la lingua sempre dal menu a discesa. Tra le uh, advanced option uh, lasciamo il contenuto in chiaro, l'explicit per uh, eh, per i eh, contenuti per adulti. Lasciamo le altre impostazioni così eh, come sono. Il, eh, poi c'è l'account settings con il display name: ho messo il mio nome, la mia mail, e il mio website, mi dà il eh, custom eh, URL l'antichi perché l'avevo chiamato l'antichi e poi mi, la, nel pro, eh, profile color posso eh, scegliere di def, eh, il colore del mio, eh, del mio podcast del fondo del mio podcast e eh, io ho scelto il blu però per scegliere il colore devo mettere un codice per trovare il codice vi eh, metterò il il eh, sito da cui potete eh, poi eh, trovare il colore il codice del colore che meglio eh, si addice al vostro eh, podcast se lo volete sempre cambiare quindi lo copiate questo codice e eh, poi lo incollate in questa eh, casella e le connection eh, sono al mio account a Twitter, a Instagram, il mio account eh, YouTube e a Facebook. Posso anche delete account se non fossi soddisfatto di questo account e volessi eh, eliminarlo. Dopo aver fatto questo fate save e eh, quindi eh, potete eh, ritornare eh, alla vostra eh, dashboard. Posso vedere eh, view, view uh, public site, il mio uh, quindi, eh, sito, eh, vedete che ho messo il fondo eh, azzurro, eh, bluette, e, eh, e quindi è questo che comparirà: il mio, questo è il mio podcast, con gli episodi sotto che ho, eh, che ho poi. Eh, Creato. vado di nuovo comunque nella eh, dashboard e ehm, vado a creare un, un nuovo in, episodio new ep episode, poi potrei cliccare nella parte a destra ehm, sul click tu upload or drag file here cioè per prendere un file già eh, registrato dal un file audio dal mio computer oppure registrare, ho un record, una linguetta del record della library per rius riusare un audio già eh, fatto, ho della musica che posso scaricare da Spotify e uh, poi ho eh, la possibilità di eh, eh, inviare messaggio eh, per gli episodi e ho le transition che mi servono per eh, mettere del, degli effetti nel, nella mia registrazione vado a registrare un breve eh, messaggio record Start recording now, sotto vi dà l'input, sceglierete il, io scelgo il predefinito, e sceglierete quello più adatto per il vostro computer e vado in start recording now. Questa è una prova di registrazione e mi serve per presentare come un tutorial il, questa applicazione che si chiama Anchor. Stop recording. Ecco, vedete che mi sta elaborando, il, quindi eh, processando la registrazione. Ha finito di processare la registrazione. Sentiamo. Questa è una prova di registrazione e mi serve per presentare come un tutorial questa applicazione che si chiama Anchor. Stopper. Ok, posso aggiungere della, della musica come potete vedere eh, di background add background music La, eh, posso eh, giu, eh, aggiungere eh, attraverso della scelta di una categoria, vabbè lascio eh, calmo, va bene, e eh, scelgo una qualsiasi di queste musiche, poi voi sceglierete quella che vi piace, scelgo questa, ok, e faccio Appli, quindi la applico al, al mio, alla mia registrazione, Ha processato anche la musica, vado a sentire, vedete che qui ho l'icona che mi indica che ho un background musicale, andiamo a sentire. Questa è una prova di registrazione e mi serve per presentare come un tutorial questa applicazione che si chiama Anchor. Ecco. vedete che poi dai tre puntini eh, eh, posso eh, fare il download dell'audio file o, per, o di eh, eliminare eh, definitivamente eh, questo file. Io invece questo file lo aggiungo, add to episode, che eh, qui, qui, oppure trascinandolo, vabbè add to episode, eh, ma eh, ora vado anche ad aggiungere il, mh, una transition, perché nel, avevo la possibilità del record de, di una library, di avere la musica come vi dicevo Spotify e il messaggio come abbiamo visto prima le linguette e poi ho la possibilità di mettere una transition eh, mi dà eh, eh, quindi questa opportunità io scelgo Eclue e quindi lo eh, metto nell'episodio eh, voglio che questa mi compaia all'inizio e poi metto un altro Eclue al, un altro e alla fine del, dell'episodio. Ora posso, posso andare a vedere il preview episode. Questa è una prova di registrazione e mi serve per presentare come un tutorial questa applicazione che si chiama Anchor. Stopper. Ecco quindi avete visto che eh, eh, ho realizzato la registrazione con la musica di, in background con una transition all'inizio e alla fine. Vado in Save Episode e eh, darò un. Eh, nome a questo episodio bisogna compilare quindi introduzione qui sotto mm, scriverò questa è una prova e ho la possibilità anche di eh, mettere un link eccetera e um, poi eh, io potrei anche eh, dilazionare eh, la data di pubblicazione o now oppure dal calendario e il, posso decidere di posticiparla. Poi ho il customize this episode, devo mettere il numero della season eh, della. Uh, number, quindi metto 10, il numero dell'episodio metto magari 6, tanto per mettere, full episode e uh, poi se il, cont il contenuto è in chiaro o per gli adulti lascia in chiaro. Allora vado a, uh, a poi scegliere in rapporto al mio episodio l'immagine adatta, questa era l'immagine del mio podcast quindi faccio Upload eh, New episode Art metto eh, quals cioè, qualsiasi immagine vediamo una qualsiasi che ha scelta questa, va bene, voi ne metterete una adatta alle vostre esigenze, ecco Save ecco che ho eh, aggiunto eh, quindi l'immagine ok, eh, il, tutto a posto e vado allora in eh, publish now quindi introduzione, questa è una prova e eh, poi mh, avete eh, nel, eh, nel, eh, nel, qui eh, sotto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 Se vado ora in Episodis posso trovare la mia, il mio episodio di introduzione che ho pubblicato. Posso nei tre puntini vedere dettagli dell'episodio, copiare il public link all'episodio, download l'episodio e posso anche cancellare l'episodio apriamo il nostro episodio mi dà quindi i dati analitici la performance mi dà poi eh, quello che abbiamo visto prima quindi segmenti dell'episodio la possibilità di eh, riascoltarlo eh, vado di nuovo in, in, in dashboard in setting abbiamo già visto mh, tutto eh, quello che dovevamo vedere. Ah, mi dà la possibilità poi di condividere su, eh, il mio episodio su Facebook, su Twitter e eh, di copiare il link o di eh, copiare il codice embed. Vado nella dashboard E ehm, vado eh, qui a eh, vedere il View Public Site. View Public Site. E vediamo che mm, il, è stato messo il, il segmento l'episodio introduzione è stato aggiunto ritornando in dashboard posso da setting poi eh, vedere la disponibilità del podcast e qui vedete che il podcast disponibile su uh, Spotify a questo indirizzo e su Anchor, però anche la distribuzione del, dei podcast eh, e, eh, che posso eh, questi sono i siti di distribuzione cui mi posso eh, eh, collegare, ok? Eh, quindi eh, tu uh, submit, ad esempio, tu Apple uh, podcast. Eh, dovrei usare eh, Podcast eh, Connect quindi eh, copiando, eh, copiando il link ricordatevi che eh, vi dà, per quanto riguarda la distribuzione il feed eh, di eh, RSS che vi servirà per eh, copiarlo sui, eh, eh, sui siti di distribuzione Ecco, queste sono le istruzioni base per creare un podcast con Anchor. Ecco, sono ritornata nella dashboard, vi faccio, finisco con l'immagine del eh, mio podcast e dei suoi episodi.